Voglia di fare musica. Musica. È anche un pochettino pezzi. L'ECMA 2021 noi continuiamo a raccontare la mobilità sostenibile, e abbiamo incontrato un'azienda tutta italiana che di mobilità sostenibile se ne intende, un nome particolare perché ci fa pensare anche un po' ai bravi ragazzi ma nel senso opposto, ai cattivi ragazzi che in qualche modo hanno sempre avuto un po' a che fare con la due ruote, no? con Maurizio che è il titolare di Bad Bike andiamo un po' a raccontare che cosa troviamo in questa edizione. Allora, ehm, diciamo Bed Bike è un marchio che è nato nel 2010 e credo che sia sempre contraddistinta sul mercato per proporre dei prodotti particolarmente aggressivi nel design e innovativi nella tecnologia. Eh, a, Bad, a Eurobike noi in particolare presentiamo il nuovo MIG che è l'ingresso del, della, di Bad Bike nel panorama dei monopattini elettrici che dove è sicuramente un mercato molto affollato però noi siamo convinti di proporre un, un prodotto particolarmente innovativo concorrenziale per prestazioni e prezzi poi abbiamo la Beach Vintage che siamo l'unica azienda al mondo a proporre in, diciamo, in serie è un assemblaggio di una bicicletta dotata di Sidecar e poi la novità per noi più importante è la presentazione della nuova BAD che come anticipato sarà fra qualche minuto che è una bicicletta particolarmente rivoluzionaria perché Bed Bike è stata la prima azienda al mondo a presentare al mercato una bicicletta fatta con le ruote pieghevoli che è questa qui? Che praticamente è una bicicletta che ci ha copiato il mondo. Come le nostre limitazioni. <ride> Tra l'altro, insomma, eh, si parlava che è molto confortevole anche grazie alle, alle ruote e alle gomme che, ha, alle appunto, gomme che appunto, vengono. Aumentate. Proprio per le strade un po' diciamo distessate delle nostre città, riescono a assorbire molto meglio le, le asperità del terreno. Senti Maurizio, ma una curiosità, insomma io sono stata colpita tra, da tutte le novità, ma questa, no? Eh, che mi riporta però alla vecchia motocicletta, al sidecar, beh. quando si. coi capelli al vento no? beh, si viaggiava, beh. ma eh, che cosa ti aspetti da questo prodotto? Ma guarda è un prodotto che sicuramente di nicchia non è che è un prodotto che noi vendiamo tutti i giorni però che è un prodotto unico che ci ha dato una grande immagine unica e molto personale è un orgoglio che siamo l'unica azienda che lo produce di serie e ti posso garantire che i numeri sono molto più alti di quelli che uno possa pensare. Immagino, ma eh, insomma ci sta un adulto qua dentro, sì? No, un adulto, allora il sidecar può portare fino a 35 kg. Ok, quindi diciamo che è un po' l'alternativa ai seggiolini, mettiamola sì, così. Sì. Dobbiamo fare attenzione però sulle strade, perché sì. oggi non siamo ancora, noi automobilisti non facciamo molta attenzione. Infatti, infatti è un mezzo che noi in Italia vendiamo molto poco, lo vendiamo principalmente per un discorso di aziende che lo comprano per fare pubblicità, ma eh, la vendita regolare eh, la facciamo in altri paesi europei in particolare in Olanda dove ne stiamo vendendo sì. tantissimi Senti Maurizio, dove possiamo trovarvi anche come sito? Allora, il sito è eh, wwwbologna trattinocentrale bikeit i rivenditori ce ne sono tanti in Italia e in Europa basta andare nella sezione dealer di rendere più vicino ECMA 2021 due quattro ruote due ruote precisamente e non si parla solo di messa in strada cioè in questo senso può anche essere una messa in strada ma si parla anche di gare Alba Racing allora intanto con noi abbiamo Moreno Moreno perché innanzitutto sei qui all'ECMA 2021? Per cercare sponsor per l'anno 21 per l'anno 21, allora io dicevo anche gare, no? quindi diamo un po' un riferimento di quello che fa l'Alba Racing. Noi abbiamo, facciamo l'MX2 italiano, Prestige e qualche tappa di mondiale, sempre Italia. Quindi è difficile in qualche modo, vabbè non dico andare a vincere perché sicuramente sono tanti i campioni, ma come riesce l'Alba Racing a trovare il suo posto e quindi qual è la particolarità dell'Alba Racing? Che siamo una grande famiglia e tutto qua. Tutto qua, quindi la prossima, diciamo così, la prossima, gara, il prossimo campionato che cosa vi aspettate? Bel primo posto. Per <ride> il primo posto. Qual è la moto che ti piace di più in assoluto? <ride> <ride> <ride> la moto di Lapucci che era il nostro concorrente l'anno scorso. E boh. E dammi due nomi della vostra scuderia su cui insomma dobbiamo mettere un occhio. Andrea Zanotti di San Marino. Andrea Zanotti, quindi grazie Moreno, grazie all'Alba Racing, quindi abbiamo visto che anche lei 2021 non è solo moto da strada, insomma andarci a fare la passeggiata, ma è bensì anche qualcosa di più a livello sportivo e motoristico, quindi mi raccomando seguite anche questo, questa Alba Racing e naturalmente tutto quello che ci porterà a essere campioni sicuramente nel 2022, grazie.